i miei contattati, per conoscere il mio sponsor se vi iscrivete in una canzone non soldi rando vedete che c'è la descrizione del video e di lasciare un like ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e vi porto un after patch un after patch eh, di un glitch ancora funzionante ragazzi per fare questo glitch dovete stare in una sessione solo a inviti dovete stare con un amico dovete avere tutti e due il centro operativo mobile con il terzo slot come alloggiamento veicolo sia voi che il vostro amico voi nel terzo slot dovete avere una LG RH8 come vi ho appena fatto vedere e il vostro amico non deve avere nulla possibilmente il vostro amico se lo fa con un'auto di strada o con una LG non cambia molto perché tanto comunque andrà solamente ad aiutarvi quindi il vostro amico si posizionerà dietro il suo centro operativo mobile lancerà due granate conterà un paio di secondi dopodiché premerà il tasto freccia destra più option ragazzi mi raccomando freccia destra e option e, e qui avrete il bug adesso andremo a vedere comunque vi lascerò eh, alla fine del video e eh, anche in descrizione il video completo ragazzi che avevo portato che è molto molto più dettagliato quindi andate anche a vedere quel video purtroppo l'inconveniente di questo glitch è che dovete avere il centro operativo mobile però già che non si fa nel bunker non si fa nella base eh, già è molto e poi è l'unico glitch ancora funzionante ragazzi quindi eh, ho voluto riportarlo per informarvi so che alcune persone stanno cercando glitch per fare soldi eh, quello della base è stato facciato stamattina il cannone orbitale è stato facciato stamattina ma questo è l'unico glitch ancora funzionante come vedete ragazzi il mio amico mi ha buggato sono diventato invisibile adesso il nostro amico dovrà uscire dalla sessione però vi ricordo che questo qui era solamente un video informativo è solamente un video informativo per farvi vedere eh, vi rendete conto anche voi che è un after afterpatch perché comunque ho il cappellino natalizio sono, vestita, eh, sono vestito in maniera natalizia il mio personaggio non io ragazzi io non sono una donna il mio personaggio è vestito in maniera natalizia e quindi capite da soli che è un after patch eh, ricordo sempre che vi lascerò il, il link in descrizione del video completo che potrete andare a guardare è molto più dettagliato questo ve l'ho già detto e quindi che altro dirvi ragazzi io vi posso dire solamente approfittate di questo glitch perché è l'unico funzionante al momento l'unico che ci permette di duplicare LG Retro Custom quindi a questo punto eh, vi lascio un saluto buon glitch a tutti al prossimo video Booing, thugging, heartless and mean, mugging at 16 on the scene, watch of beans bugging.